Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi mostro la box Goody Box, scritto Goodie Box, che è un eh, servizio in abbonamento di Beauty Box che è uscito da poco, molto pubblicizzato però, ma è uscito abbastanza recentemente. Mi hanno inviato questa box per darvi un codice promozionale il codice sconto lo trovate nell'info box ma anche su instagram nelle storie sempre e vi dà diritto al 50 di sconto sulla prima box le box in abbonamento sono a pagamento mensile e vengono 19,95 ogni box quindi potete scegliere di avere una sola ed è pagarle quelle che volete ed è abbastanza mm, Regolabile come abbonamento 19,95 a box Sconto del 50 sulla prima Ma andiamo a vedere cosa contiene Allora intanto si apre Così a cassettino Che è una cosa molto carina E la troviamo così Anch'io non l'ho aperta quindi la scopriamo insieme. Come sempre c'è okay. ok Contiene questo Allora vediamo un po' Intanto, oh ci piace già, Rituals, full size, è uno shower gel con latte di riso e cherry blossom, credo che sia in eh, proprio in gel. Rituals of Akura, ok, allora, 200 ml, ecco qui, è una schiuma, schiuma da doccia ok ma buono per tutto è un full size andiamo a vengo go full therapy lozione tonica essenziale per il viso made in italy face toner 200 ml quindi altro full size distribuito da Sabatino italia senza alcol senza glutine senza ogm vegano eh, formula per tutti i tipi di pelle è un tonico per il viso ok versare sulle mani o su un botuffo di cotone io vi consiglio sempre con le mani perché intanto eh, evitiamo di consumare botuffo di cotone per niente e poi perché possiamo tranquillamente eh, massaggiarlo nelle zone che più ci interessano ok ci sta da provare ci sta ma in tutto questo il profumo ah, non l'ho sentito perché era chiusa ok proviamo ad aprirlo ma un tonico non è che mi faccio impazzire forse il senza tutto non mi fa troppo impazzire direi che a questo punto andiamo avanti Gold professional hair care, ok, Air scalp massager. Ah, ho capito, è una di quelle mh, spazzole da massaggio, esatto, che vanno a massaggiare il cuoio capelluto da utilizzare così sul cuoio capelluto è molto morbida. Allora, a me piace per aiutare a per i trattamenti quindi per lo shampoo mi piace per questo mi piace anche il fatto che sia interamente in silicone bella morbida e quindi non vada a entrare l'acqua ad esempio quando è solamente i dentini perché in questo caso si scollano ma questo è interamente in silicone e sinceramente mi piace eh, per stimolare ed sfogliare ma sì mi piace. Allora io li utilizzo sotto la doccia quando vado a massaggiare. Ciao eh. Alve. Sì, è ora di cena per loro e qui hanno la loro... Hanno la loro patta, E quindi mi stanno dicendo ti vuoi spostare che dobbiamo mangiare. <ride> Effettivamente due cose e poi me ne vado eh. Due cosine basta. Perché abbiamo due cosine qua allora con s con è questa ed è un eh, ripari microbiome night cream eh, 30 ml ingredienti cesta crema notte per riparare Prevenire il dilattamento, peptide, vitamina E, mega 6,9. Ma mi spiegate che cosa è una crema? Ok, ho trovato l'inglese almeno quello. È una crema lusso con doppia barriera: contiene peptide, attiva la buonazione del microbioma. della pelle e combatte il la deidratazione durante la notte raccomandato per normale secca e sensibile ok vabbè comunque la crema notte ci sta soprattutto nel periodo invernale vediamo soprattutto nel periodo più fedora io la pelle mi sta tenendo al grasso quindi in estate sarebbe troppo pesante però per il periodo invernale Oh, è molto corposa molto molto corposa. quindi ne basta davvero poca non ha profumazione e veniamo all'ultimo prodotto anche come crema mani non è affatto male allora ultimo prodotto lo conosco l'ultimo prodotto è il roller lash di benefit questo in travel size da 4 grammi qua con le puntine interamente in silicone mi piace questa mascara mm, ha un pack molto simpatico e molto carino mm, buon mascara si sì, fa quello che promette quindi niente da ridire buon mascara mi piace allora questo era tutto il contenuto della goody box sinceramente sono rimasta un po perplessa ma anche positivamente perché comunque roller lash la gel doccia della Rituals in full size un tonico in full size e poi ha il massaggiatore per il cuoio capelluto in, che è un full size ovviamente qui abbiamo un travel size ml della crema per il viso e direi nient'altro perché il codice sconto ed è scaduto stavo leggendo se c'era qui Ah ok c'era cioè il codice qr immagino per vedere i prodotti ok ok allora sono rimasta un po come dire No, aspettate non, non mi viene la parola ma ve la voglio dire bene eh, sorpresa perché quando mi dicono ti mando una box di prova con un codice sconto per le follow, dico ok, tantissime l'hanno mandata, sono sempre stata molto contenta di provarle, però normalmente mandano le box di un, un mese, non so se avete visto look Fantastic, i mesi scorsi, eh, ne, ha mandato alcune box di mesi passati che gli era rimaste per far vedere come, eh, come, si, come eh, realizzano le box, come si presenta e eh, ok. E questa box io non mi ricordo tutti i prodotti ma alcuni sì e nella pubblicità che fanno che soprattutto quando è uscita hanno fatto la pubblicità a manetta poi sparita ed immagino che fosse solo per l'uscita alcuni prodotti erano questi qua mostrati quindi il massaggiatore per il cuoio capelluto il roller lash di benefit e credo anche rituals e forse anche il tonico, dove andare a vedere la pubblicità vecchia, però mi sembra che molti prodotti fossero quelli. Mi viene da pensare che hanno fatto un super lancio iniziale, però a prezzo pieno di 19,95, quindi 20 euro, e non tante persone decidono di sottoscrivere un abbonamento a una box del genere senza conoscerla. Forse era meglio, come in questo caso hanno fatto con me, dare un codice sconto, da dargli a voi, che quindi la prima box è scontata al 50% quindi potete tranquillamente vedere come quali sono i prodotti e dopodiché decidere se continuare l'abbonamento oppure fare l'abbonamento per alcuni mesi e ci sta in questo caso secondo me hanno creato troppe box di questi prodotti con grande pubblicità e alla fine restandogli lì lo danno come come gifted eh. Per promuovere i suoi sconti mi ha lasciato un attimo in tappetta questa cosa perché sono tutti prodotti pubblicizzati avrei preferito vedere la box del mese o del mese scorso ad esempio una box estiva per vedere forse sono andate sold out non lo so vedremo vedremo comunque sono prodotti molto carini che sicuramente proverò mi piace molto questa fatto del cassettino che si può anche, è bello rigido, e può contenere i prodotti all'interno, mi piace questa cosa. Niente, fatemi sapere voi come la pensate, non è una polemica, è solo un ragionamento, perché polemiche mai, anche perché mh, me hanno mandata, gratuita, con oltretutto un codice sconto per voi, quindi benvenga assolutamente, i prodotti sono di marchi, alcuni li conosco, altri no, noti e validi, ci sta. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, io adesso vado perché perché loro hanno fame e quindi mi sposto perché così loro possono venire a mangiare niente, vi do appuntamento al prossimo video ciao